Oggi siamo nelle 10 notti su Minecraft, difficoltà super difficile, porca puttana, no, in realtà sono 5 notti, mi sono confuso, scusate, sono stupidino, però oggi è già notte in realtà, perché ho preso un po' di legno durante il giorno, e guardate là che c'è già un, uno schifoso, aiuto, eh, raga, però dobbiamo stare attentissimi, perché sennò no poi dopo è un po' impossibile, questa modalità ovviamente come al solito la faccio da solo perché è molto più difficile e quindi è molto anche più bella, ovviamente ma ci dobbiamo ricordare che questo è un hardcore quindi se moriamo è la fine per sempre Cioè saremo morti per sempre, il mondo è da buttare dopo Inoltre peraltro eh, perderemo anche la sfida e anche il video Chi lo sa magari forse perdo... eh no però è così perdo Cioè nel senso io ve lo dico così perdo no buono se perdo perché no raga dobbiamo stare super attenti cioè nel senso qua sto per già per morire Cioè nel senso che è la prima notte però insomma un po' di pazienza Devo subito trovare una caverna Perché poi dopo dobbiamo Ci serve troppo, troppo Cercare di, insomma, avere un riparo con qualcosa di questo tipo Se no poi dopo noi cosa facciamo? Moriamo, non va bene se moriamo Dobbiamo sopravvivere Perché se moriamo E eh, dopo, insomma, eh, voi diventate delusi Perché di te, Duni sei morto E eh, eh, quindi no, buono, invece Dobbiamo cercare di sopravvivere Perché se sopravviviamo poi dopo eh, è bello, no? Mm, chi lo sa, non, non ne ho la più pallida idea sono proprio un puzzacchione, però, perché ho appena trovato una caverna. E con questa caverna chissà cosa potremmo fare. Ma cosa intendo? Cioè, nel senso... Magari potremmo addentrarci nelle più profondità oscure della terra per poi poter riuscire a trovare il sacro graal. Il sacro graal dei tesori che ci potrà far sopravvivere per tutte queste notti. Chi lo sa. In, in, vi ricordo... Ho fa, allora, ho messo 5 notti, perché se no, 10 era davvero troppo. Ragazzi, questa è la terza notte! Dobbiamo stare super attenti Senti, io sto per morire, non ho registrato, ero off camera praticamente quando stavo per morire eh, Però, insomma, stavo davvero per morire, questo è il punto Dobbiamo stare super attenti perché se moriamo di nuovo, cioè nel senso di nuovo, vabbè Non sono mai morto per fortuna, ma se moriamo è la fine dopo, è la fine del... Ah, è, è un altro, un altro Guarda che adesso muoio per il ragno No, vuoi vedere che adesso... No, per, fa per favore Ok, allora Fermi un attimo, allora, prima di tutto mi sono craftato questa armatura, che non è nemmeno molta, perché ho trovato poco ferro, e poi dopo ho, mi sono son fatto anche l'ascia, tipo, ok, l'ascia in, in ferro, da poco però me la sono fatta, non è che è da tanto, cioè, nel senso, da poco mi sono fatto questa cosa, quindi dobbiamo stare fuori e sopravvivere, cioè, fuori perché ovviamente stare dentro non, non vale troppo, cioè, nel senso, è un po' illegale, insomma, sapete bene che non mi piace tanto cercare di stare, di stare tanto tempo in miniera, perché poi dopo è brutto, no? Cioè, è come è come se non avessi fatto niente, no? Perché se stai tanto tempo in miniera Sei protetto La, la miniera ti protegge tanto E quindi non vale Però qua c'è un creeper <ride> Ciao creeper Ciao creeper Come stai? Vuoi un bel saluto da Dunis? Ciao Ti ho salutato nel video du... di Dunis Che non è niente eh. Cioè nel senso Immagino che Boh, non lo so Cosa sto dicendo? Però, ok Qua ho preso boh, Altro ferro Buono il ferro Stiamo attenti Io vi ricordo che qua potrebbe arrivare un creeper o uno zombie che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. E mi sa pure che voi non sentite quasi niente. Quindi mettiamo un attimo il volume. Perché è importante questa cosa. Se no poi dopo voi dopo non sentite davvero niente. Poi per fortuna è che abbiamo le berries. Le berries sono super buone. Ah un ragno schifoso. Muori schifoso. Siamo attenti. Non dobbiamo, non dobbiamo per forza. Cioè non dobbiamo affatto morire. Per forza morire? Assolutamente no. Però ok. Ci manca ancora una notte. Dopo questa ci mancherà una notte. E quindi cercheremo di sopravviverla al meglio possibile io non è che farò molto magari intra crafterò un'altra armatura in ferro ma non credo nemmeno di riuscire a fare qualcosa In diamante però eh, insomma Cioè vi chiedo scusa nel caso Pensavate che facessi qualcosa in diamante no, Non riesco cioè 5 notti sono troppo poche Ok che, cioè anche perché poi va, Vanno vissute fuori la caverna cioè Io potrei stare tipo giorno e notte in caverna E scavare però eh, mi sembra un po' ingiusto ah, Come cosa no? Spostiamoci anche di un bel po' Magari questa potrebbe essere la peggiore Idea che io abbia mai avuto nella storia di Minecraft Però se ci spostiamo di un bel po' Magari evitiamo sempre di restare Sempre nello stesso posto che poi dopo diventa un un pochino monotono Cioè nel senso un pochino noiotono stare sempre nel stesso posto Quindi magari se ci spostiamo un attimo Magari riusciremo anche a fare qualcosa di decente Anche di più carino e più coinvolgente Aiuto raga è pieno di, di scheletri Io l'ho visto con la coda dell'occhio ma l'ho visto Ne sono sicuro Scrivetemi voi cosa vedete nei commenti E poi soprattutto mettetemi un emoji tipo del, di, di una spada Di un qualcosa tipo che simboleggia il combattimento Perché noi adesso stiamo combattendo come uh, Delle... <ride> non lo so come... De, de, de, delle maiale? cosa sto dicendo? io sto combattendo come una maiale, voi invece siete dei, dei prodi avventurieri no dai scherzo anch'io sono prodi avventuriero eh fatemelo fare sennò poi dopo mi offendo cioè tutti insieme siamo prodi avventurieri che stiamo uh, sopravvivendo alla notte più oscura di minecraft <ride> No, cioè, letteralmente, io mi sto cagando addosso. Comunque, perché qua potremmo morire da un momento all'altro. E no, buona questa cosa! No, no, no, in arco. Guardate che difficile, eh. cioè, nel senso, non sembra. A parte che non sto vedendo zombie, quindi, cioè, adesso guardate. Adesso io mi metto qua così e dormo. Ah, che bello stare a fare niente. Intanto, non arriva nessuno. No, Dopotutto, insomma, non sta arrivando nessuno. Infatti, sono ma seriamente, non sta arrivando nessuno. Non è che si è buggato qualcosa. Yuhu! Vabbè, intanto, vivrò un po' off camera. Quindi, poi dopo ci vedremo, magari, forse all'ultimo notte, Se a meno che non succeda qualcosa che non sto per morire Insomma ci vedremo all'ultima notte Questa è l'ultima notte Che vivremo qua su Minecraft E questa potrebbe essere la più pericolosa Perché me lo sento Potremmo anche morirci da un momento all'altro Io sono ho continuato a vivere qua nei paraggi In giro Non mi sono spostato troppo perché appunto voglio spostarmi con voi Però ho cercato di restare Il quanto più possibile fuori Ovviamente lontano dagli zombie Lontano da tutto Cercando però appunto di non stare troppo in caverna anche se a, lo ammetto a volte ci sono entrato e anche tipo dentro i buchi <ride> cosa sto dicendo ma dai se avete pensato male insomma non pensate male sapete <ride> allora cerchiamo di Oh! Uh, qua c'è una caverna però è meglio non stare attenti ragazzi perché non c'è da scherzare l'ultima notte su minecraft potrebbe essere pericolosa questa è l'ultima notte Potremmo morirci da un momento all'altro Non sto scherzando Anche perché siamo in hardcore E già lì ho visto una sorta di zombie Se non mi sbaglio Poi può essere che mi stia sbagliando Dato che non gli ho gli occhi A volte mi cadono gli occhi quando parlo Non mi è mai successo in video Però a volte mi cadono gli occhi Scherzo Premetto che sto scherzando Non, non è vera questa cosa Cioè. Non è, non è vero che mi cadono gli occhi Per fortuna non, non mi cadono gli occhi Però dai ho cambiato musica Se no che noia quella musica Oh porca puzzarda Una zombie da Distruggerlo, come si permette di venire qua A, a venire a romperci le pappole Per non dire qualcos'altro Perché guardate Io oggi sono veramente stizzito Veramente nervosito Veramente rotto il panto Proprio così Anche perché Poi non si sa perché Ma que... Ho un amico uh, Un amico che però è una, un bacca Cioè una, una bacca, una berries Proprio qua su minecraft Che però mi ha detto che sono un po' stupido E eh, come si permesso quello Mi sono innervosito tanto E infatti l'ho buttato nella lava Il mio amico bar, bar, barra bacca Vabbè che Cioè non sono normale comunque a volte secondo me E quindi dato che Via, via Avete visto, avete visto, vero? Mamma mia, ragazzi. Cioè, per, poi per fortuna che questo è un mondo Che non userò mai più Perché se no, poi dopo ci distruggeva tutto il mondo E non andava affatto bene Affatto, tu schifoso Eh, comunque non ho preso nessuna nuova armatura Perché ho pensato sia meglio Cercare di, non lo so, di cercare di sopravvivere Cioè nel senso insomma cercare di stare fuori Senza fare il caga cagassotto Dato che comunque qua in uh, hardcore Si muore spesso E Io sono così tanto prodo a non morire 5 notti in hardcore Non so come caspita sia possibile Davvero cioè nel senso non, me, non avrei mai immaginato però Secondo me è possibile perché appunto Sto cercando di spostarmi tanto E quindi i zo zombie, insomma i mob Non nascono così in fretta Oh, in gergo tecnico non spawnano così in fretta In gergo tecnico vabbè ma come sto parlando Cioè nel senso scusa ma scusate mi sono inventato una parola Credo Poi dopo non lo so potrei anche sbagliarmi Magari non mi sono inventato nessuna parola Chi lo sa però Mannaggia oh Guardate questi scheletri Oh porca puzzarda Andate via immediatamente stifosi Andatevene forza Non non siete rotti in do, Non so No No No no no no no mi spiace tu sì che sei simpatico caro signor scheletro delle pappole divine però no no no no no no no no no no no dobbiamo cercare una caverna sto per morire ragazzi sto per morire questo è ufficiale sto per morire ragazzi sto per morire non so se l'avete capito ma sto per morire se non troviamo una caverna in poco tempo sarò morto e avrò perso la sfida però non vorrei perdere la sfida Sapete com'è? È importante cercare di sopravvivere In questa sfida fazzurda Sapete cosa faccio? No, non posso farlo Ho pensato di scavarmi un buco Ma sarebbe illegale Andrebbe contro le regole di dun Dunis dei, dei mondi di Dunis E io non infrango mai le regole Le regole sono importanti Anche voi cercate di rispettare le regole Sono importanti ah, Porca puzzarda Dobbiamo stare attenti A meno che non siete antisociali Vabbè, insomma, lasciamo perdere Per porca puzzarda Dobbiamo stare attentissimi perché qua i zombie possono essere all'angolo de, de, degli angoli. <ride> all'angolo degli angoli. E poi quindi potrei. No, vabbè. No, no, no. State scherzando, cioè. No, raga, sto per morire. Cioè, non, non so se. No, no, no, no, no. Ah, raga, sto per morire. Sto, sto per morire. Cioè io ve lo sto dicendo. Io qua non so per quanto sopravvivrò. No. No, no, no, no, ti prego, no, non voglio morire no. Chi è che per bontà divina chi lo vuole Chi vuole morire, cioè nel senso Eh, c'è cioè, chi che... Ragazzi, sto per... No, no, no C'è cioè, un min... No, ragazzi Un mini zombie Mini zombie, mini zombie Mi stavo seguendo No, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no, no! no, no, no, no, no, no. Mi sta seguendo Ok, cerchiamo di stare calmi Ok, agitarsi non serve a niente Adesso dobbiamo avere sangue freddo e pensare Cosa bisogna fare in questa situazione? Bis bisogna cercare di seminarlo E quindi come posso seminarlo? Uh, posso seminarlo? Mannaggia, come posso farlo? Come posso farlo? Pensa, Dunis, pensa! Come puoi fare a seminare questo zombie schifoso Prima che perdi pure il cibo? Ovviamente correndo Vabbè, correndo potrebbe essere... Sufficiente? Ragazzi avete visto c'era un creeper Scusate se non parlo a volte Ma devo cercare di concentrarmi su ciò che sto facendo Sono qua No ragazzi no